Johnny, se no, perché non avevo una fangola, mi ha assolato, mi ha scelicato cazzo, mi Milano, accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha mi ha accusato, mi ha accusato, mi se accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi ha accusato, mi multipla. accusato, mi mi mangia con mi occhi tipo mi Guardarla morirei di fame Sto sempre in giro senza mai sapere dove andare Vorrei tornare in quinta elementare Troppe tipe che mi scrivono Mi chiedono come sto Rispondo non lo so, mi annoiano Ma le dico il giorno in cui gli ho dato il numero Vorrei tornare indietro tipo boomerang Bloccarle tipo subito Essere rapper nel 2032 è uno sfizio per pochi Questo progetto è come un nuovo inizio dei giochi